questo nuovo video! Allora prima di tutto voglio farvi vedere la mia maglietta bellissima, con il mio meme preferito dell'anno, assolutamente eh, una maglietta molto utile, eh, molto professionale, però. Eh però sì, che è prossimamente il mio compleanno <ride> e l'ho ricevuta come regalo e, voglio, e devo dire che è veramente un, un regalo azzeccatissimo perché io sono ossessionata con questo meme e se non lo conosciuto non possiamo essere amici allora, seconda cosa, so che forse l'audio è un po' strano ma sto facendo un mega declutter in casa mia e nella mia vita, quindi ehm, ho eliminato tante cose di questa stanza quindi molto probabilmente il suono sarà un po' ridondante, non lo so, forse è una mia impressione però fatemi sapere come va il suono rispetto agli altri video che ho fatto ai precedenti, eh, perché proprio. Potrei provare a farlo col microfono, perché ho un microfono, ma non è un microfono che si attacca alla videocamera, o un microfono che si dovrebbe attaccare al computer, ma non so come funziona in quel caso, onestamente. Quindi, please, siate buoni. Allora, oggi siamo qua per fare un nuovo video a tema Zero West, sarà più un video chiacchiericcio, più che... Um... Sì, sarà un video chiacchiericcio. Allora, oggi faremo un video che farà un po' parte di quella... Um serie, che non è, non è una serie cominciata o altro, però avevo cominciato la serie con Cosa ne penso di? Eh, che è praticamente è una cosa che riguarda il, una cosa del zero waste, che magari è una cosa che magari io non faccio, è una cosa che magari non farò, una, magari una cosa che, della quale voglio parlare, magari affrontare l'argomento, perché è una cosa magari, non dico controversa, ma è una cosa che... Ci tengo a dare la mia opinione non richiesta, mettiamola così. Allora, eh, no, per pre premessa di nuovo, eh, non voglio sembrare cinica, non voglio essere quella che non crede alle cose, però ehm, questo argomento ci tenevo ad affrontarlo sia per una questione di messaggi che ho ricevuto, sia per la mia propria esperienza. E di cosa parleremo oggi? Parleremo del trash jar, <ride> parleremo di quelle persone che fanno vedere sui loro social um, questo piccolo barattolino um, pieno di piccole cose che uh, praticamente sono è la spazzatura, quella del, che va, andrebbe indifferenziata quindi cose che non si riciclano, che non si possono riutilizzare, che non si possono buttare nell'umido, eccetera eccetera che loro raccolgono qua. C'è gente che ha questo barattolino qua da anni dicendo questa è la mia spazzatura degli ultimi 5 anni Uh, perché voglio affrontare questo argomento? Voglio affrontare questo argomento sia per esperienza personale che io quando ho iniziato a interessarmi al Zero Waste, giustamente sono andata sul web, sono andata su YouTube, sono andata a informarmi su tante cose uh, e mi trovo sempre questa trash jar tra le cose. A primo impatto, uh, quando tu ti interessa un argomento che già pensi che sia comunque parecchio difficile se non lo provi, perché comunque il Zero Waste visto dall'esterno può sembrare un po' una sfida colossale quando magari mh, potrebbe esserlo dipende sempre da persona a persona giustamente perché non posso dire che sia um, uno stile di vita facile ma non posso neanche dire che sia impossibile uh, però dipende sempre da persona a persona dai limiti delle persone e di ciò che una persona effettivamente può fare ecco uh, non quello che non vuole fare quello che può fare <ride> e, um, e quindi all'inizio era un po' un um, un, mi faceva un po' paura questa cosa perché sei tipo là che pensi che eh, il mio primo mese di zero waste avevo, accumulavo comunque abbastanza spazzatura, um, il secondo mese andava già meglio, il terzo mese è andato così cioè, e adesso comunque la mia spazzatura è migliorata tantissimo perché io sono eh, nel zero waste quasi da un anno quindi la mia spazzatura nell'ultimo anno è, è decisamente, decisamente diminuita però non è diminuita così tanto da dire che potrebbe entrare in un barattolino così Qui al massimo ci entra il mio uh, triplo espresso del mattino. E allora, quindi, perché voglio fare questa, questo video? Voglio fare questo video anche per tutte quelle persone che um, si fanno un po' impaurire dal trash jar. Perché tante persone mi hanno scritto al riguardo e mi hanno detto cosa ne pensi di questa cosa? Um, tu per caso hai la trash jar o robe così? Uh, oppure c'è gente che ha assunto ha ah, proprio assunto di per sé che io avessi una trash jar e mi ha chiesto se potessi farle vedere la mia trash jar, eh, se sembra una cosa un po' porcella <ride> no allora quindi ehm, ci tenevo a raffrontare l'argomento perché bisogna dire se volete passare al zero waste o se volete comunque fare eh, certe cose che riguardano il zero waste non dovete avere la trash jar, non dovete farvi impaurire dalle persone che hanno la traggiaria, io non voglio sembrare cinica e dire non chi ha la mente ci dice cose stupide. Non è vero, è impossibile avere la traggiar, perché, appunto, come ho detto anche prima, non mi piace usare la parola impossibile per certe cose, comunque almeno per l'argomento zero waste, che comunque ci sono dentro, quindi so cosa significhi. Ma allo stesso tempo trovo che alle volte non sia proprio. Positivo verso la gente che potrebbe farsi spaventare facilmente che magari potrebbe dire direttamente sì, vabbè, io a questi livelli non ci arriverò mai e se non arrivo a quei livelli, allora tanto vale non provarci perché c'è tanta gente che pensa anche così non sto dicendo che sia un pensiero sbagliato sto solo dicendo che magari tanti si fanno impaurire dalla cosa ehm, e ovviamente ci tengo anche a dire eh, del perché credo poco alla trash jar nel senso... Non che io non creda a quelle persone che mettono in evidenza la loro trash jar fanno vedere. Io ammiro tantissimo se qualcuno in 5 anni non ha mai buttato fuori un sacco della spazzatura e ha sempre buttato una cartina qua dentro. Ma perché la cosa a me sembra molto eh? Um, perché in una settimana io ho fatto questo esperimento uh, del vedere cosa... In una settimana di zero spreco, praticamente di una settimana in cui... Uh, faccio la spesa, uh, mi porto sempre il pranzo fuori, eh, mi porto sempre il pranzo da casa uh, non compro tante cose fuori o non faccio shopping o robe così uh, quali sono effettivamente le cose che io butto? se ovviamente non si tengono in considerazione le cose che tu butti, che ne so, in ufficio o le cose che tu butti per strada perché stai svuotando le tue tasche o le cose così, diciamo che ti piace vincere facile perché a mio parere alle volte la perso le persone che fanno la l'attrologia non considerano quelle cose, le cose che loro fanno fuori non le considerano quasi spazzatura. Poi non sto dicendo che fuori magari fanno uh, bordello e a casa sono tutti e puliti, sto solo dicendo che in una settimana sicuramente andrai uh, a fare la spesa. A meno che tu non viva in un paese mega civile dove nessun supermercato ti dà uh, la, il, lo scontrino, lo scontrino è una cosa che comunque va nell'indifferenziata, non si ricicla. A meno che qualcuno abbia questa opinione che si ricicli. <ride> quindi eh, lo scont uno, uno scontrino solo per la spesa a settimana ce l'avrai sicuramente. Quindi dipende anche sempre da... Eh, quindi io prendo per esempio eh, le abitudini settimanali che io ho. Vado a fare la spesa una volta a settimana, però comunque al lavoro mi porto sempre il pranzo, però ogni tanto capita che mi dimentico il pranzo o mm, non lo preparo perché non ho avuto tempo o non ho avuto voglia e vado a comprare qualcosa fuori. Ok, ci sta. Cerco sempre di o portare il mio contenitore eh, o farmi dare le cose magari che ne sono imballate in carta o robe così. Però comunque c'è uno scontrino. Eh, ci sono dei negozi che eh, non ti danno lo scontrino se tu non lo vuoi. Quindi eh, che non lo stampano proprio. Non sto neanche dicendo di stamparlo. Proprio non lo stampano proprio. Però sono pochissimi quei posti. Però a prescindere ha uno scontrino. Quindi a settimana diciamo che magari facciamo una media eh, e direi che almeno 3-4 scontrini me li ritrovo in tasca. Uh, se sono al lavoro e ho comprato delle cose con lo scontrino magari lo butterò nel cestino del lavoro uh, non lo terrò sicuramente in tasca, non lo butterò nel primo cestino che trovo per strada uh, perché non, non tengo quasi mai gli scontrini, io detesto contenere gli scontrini quindi diciamo che comunque è spazzatura che io creo uh, fuori da casa mia che giustamente non tengo quindi sicuramente non è che una, una persona si porta la trash jar e dice oh, adesso ho lo scontrino, lo metto dentro il barattolino, yeah! Uh, Spero che, che seguiate quello che voglio dire. Uh, poi, non lo so, prendiamo in uh, considerazione che compri un vestito, okay. uh, che sia thrift shop, che sia uh, negozio normale, che sia qualsiasi cosa, avrai uno scontrino di nuovo e avrai anche l'etichetta dei vestiti, perché uh, io anche nei thrift shop uh, i vestiti comunque molto spesso hanno l'etichetta in carta però non sempre carta che si può riciclare sempre col cartoncino lucido che purtroppo quello non sempre si ricicla bisogna un attimo vedere quindi alle volte eh, io non sono mai sicura se vado ad avere effettivamente una carta visto che c'è quello strato lucido però c'è comunque quel cosino di plastica quel cosino piccino di plastica che, attacca, che è attaccato al, all'etichetta all o è attaccato a, al vestito eccetera eccetera io alle volte poi tolgo anche l'etichetta dentro quell'etichetta di, di stoffa dove ci sono le istruzioni perché mi danno fastidio alle volte sono veramente lunghe e fastidiose. e alle volte tolgo anche quella e alle volte ci sono dei maglioni che hanno magari i, i cosi um, che immagino vengono usati per attaccarli sull'attaccapanni io le detesto quelli, quei due filetti là che sono sulle, sulle spalle insomma, non so cioè, l'italiano quindi anche quelle se li togli eh, effettivamente vanno nell'indifferenziata non dico che tutte le settimane una persona compri un maglione che tutte le persone facciano shopping eccetera eccetera ma può capitare Un'altra cosa eh, sono le medicine per esempio, adesso è arrivato l'autunno, l'inverno eccetera, quindi ogni tanto ci tocca prendere che ne so la pillola per i mal di testa, l'aspirina, le vitamine, tutte queste cose qua. Io per esempio adesso sto prendendo um, delle medicine uh, tutti i giorni che vengono comunque in barattolini di plastica e ok, si ricicla, però quei <ride> barattolini quando tu li apri hanno l'etichettina che non va nella plastica, um, però andrebbe bene indifferenziata. E già va, ok. Vabbè, anche quello è un'altra cosa. Io, comunque, non è detto che una persona prenda sempre medicine, non è detto che una persona prenda sempre um, vitamine, non è detto che una persona prenda la spina, eccetera, eccetera. Io sto facendo veramente degli esempi per farvi capire il perché io sono molto cinica verso uh, questa uh, trash jar. Sono comunque delle cose che vanno a finire nell'indifferenziata. Uh, poi prendiamo come esempio um, anche il pulire casa, anche il pulire casa perché effettivamente quando tu pulisci casa. Uh, il, la polvere che tu raccogli in realtà non andrebbe bene l'umido eh, quindi questo andrebbe bene differenziata quindi io quando pulisco casa credetemi che c'ho riempirebbe almeno, almeno metà braptolo perché io c'ho un gatto <ride> c'ho un gatto quindi io lascio un sacco di peli eh, c'è la cosa della lettiera, che per carità la lettiera è compostabile, quindi posso buttarla nell'umido, però a prescindere quando raccolgo da terra e spazzolo tutto perché io non ho una spera polvere ma eh, spazzolo tutto. Ehm, è una cosa che comunque andrebbe meglio differenziata. E siamo già a una settimana che magari questo barattolino sarà pieno già a metà. E non ho neanche preso in considerazione tante altre cose del tipo metti che un giorno vado al fast food. Non è detto che al fast food io mi sia, mi sia mh, ricordata di portarmi la, la tazzina per, farmi, per chiedere la bibita o non è detto che io abbia mh, mh, preso la mia cannuccia o non è detto che uh, l'hamburger comunque magari me lo mettono dentro il, la cartina eccetera eccetera. Ok, quella è spazzatura che tu lasci al fast food, perché se mangi lì è comunque spazzatura che tu lasci al fast food, ma è comunque spazzatura tua. Quindi ehm, a mio parere andrebbero... considerate queste cose prima di dire questa è la mia spazzatura che io creo giornalmente o mensilmente, perché ehm, fuori da casa tua stai comunque creando eh, una certa spazzatura. Non dico che voglio dire con tutti questi esempi che comunque fuori da casa tua stai comunque creando della spazzatura. Quindi il non considerare quelle cose che magari, che ne so, vai a mangiare fuori, eh, che ne so, vai a mangiare fuori e c'hai di nuovo lo scontrino, c'hai di nuovo quello. Io gli scontrini quando vado al ristorante non li prendo mai, però comunque è sempre spazzatura che io lascio là. Andrebbe considerata comunque quella cosa. Sarebbe più eh, divertente, diciamo, da considerare di non buttare mai le cose dalle tasche e portarle sempre a casa e vedere effettivamente quanto, quanto rientra nella, nella jar. Come ho già detto, non voglio sembrare cinica con questo discorso, ma è per dire che um, io, per quanto ci penso a tutto, veramente ci penso a tutto ossessivamente. Um, alle volte anche, uh, sono anche più frustrata perché sono io perché ci penso troppo. Non riuscirei comunque a dire che uh, la, mia, la, la, la mia spazzatura entrerebbe in questo barattolo. E io considero sempre la mia e quella di lui insieme, quindi diciamo che la considero a due, visto che viviamo in due. <ride> quindi a prescindere, anche quando si fa la spesa, comunque c'è qualcosa che avrà sempre comunque un imballaggio. Che per quanto io ci faccia attenzione, ogni tanto può capitare che ci sia un imballaggio del cavolo che non si può riciclare, non si può buttare nel riciclaggio. Uh, quindi, questo è per dire che uh, se siete alle prime armi uh, del Zero Waste, se siete alle prime armi e magari cercate di informarvi e vedete queste cose e vi fate intimorire perché dite oddio, cioè veramente, e magari iniziate a dare un'occhiata alla vostra spazzatura in casa e dite oh mio dio, ma io sto creando tototototo to, to, to. toglietevi dalla testa che dovete arrivare a questi livelli, se arrivate a questi livelli complimenti, se siete arrivati a questi livelli complimenti assolutamente non sono, non sto facendo questo video per dire che la gente che ha la trash char siano dei menti rossa sto solo dicendo che anche io, per quanto mi faccia tanti, tanti, tanti sforzi, comunque, non potrei mai andare sull'internet e dire eh sì, questa è la mia spazzatura. Mm -hmm, sono meglio di voi. Anche no, se, appunto, se siete all'inizio del vostro percorso, se vi state informando, non fatevi assolutamente intimorire perché veramente qualsiasi cosa, anche la più piccola cosa che si fa, per quanto possa sembrare stupida, Ehm... Um vale tantissimo uh, il fatto di che ne so non chiedere la coppetta quando andate a comprare il gelato e di chiedere il cono è già un passo avanti rispetto a chiedere coppetta più cucchiaino di plastica um, usare i propri sacchetti al supermercato se si riesce a farlo so che in Italia sono biodegradabili qua in Canada purtroppo non sono biodegradabili però per fortuna mi lasciano usare le mie cose e insomma, quindi è per dire di non farvi abbattere da queste cose perché eh, non credo che esista una persona del Zero Waste che sia perfetta o che sia zero totale, perché a mio parere l'impatto un certo impatto ce l'hai sempre a prescindere eh, anche se cerchi di fare del tuo meglio comunque c'è l'impatto di tutti abbiamo un certo impatto perché non saremo mai zero se vogliamo essere zero dobbiamo andare a vivere eh, nei boschi direttamente senza elettricità senza niente ma solo con quello che ci dà la natura quindi eh, solo in quel caso potremmo magari considerarci zero zero eh, però per adesso è, è difficile dire essere zero cioè, si chiama zero waste però non credo che ci sia qualcuno che arriverà mai a dire eh, non faccio altro. Uno spreco nella vita proprio zero di zero. Uh, però l'obiettivo dei Zero non è quello, non è quello di diventare uh, il zero totale, di dire io sto meglio di voi, guardatemi uh -huh. uh, È veramente di cercare di fare del proprio meglio per fare meno spreco nella vita, cercare di pensare sempre anche alle piccole cose, anche quelle che ci sembrano le più ridicole, di pensarci comunque sempre. Anche veramente anche la cosa più stupida che mi possa venire in mente uh, se c'è un'alternativa è sempre meglio che <ride> è sempre meglio usare l'alternativa ecco uh, niente questo, spero che uh, questo video sia stato chiaro perché a me sembra di aver balbettato a caso e fatemi sapere cosa ne pensate, eh, fatemi sapere se eh, volete altri video magari su certi argomenti simili che magari vi sembrano un po' eh, contraddittori eh, e se sono delle cose che appunto io mi sono, ho già un'opinione al riguardo magari li faccio, quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!